invece al ristorante appunto eh, diciamo che all'interno all del ristorante c'è eh, presente personale sordo e personale udente e quali sono state le iniziali difficoltà di integrazione diciamo così eh, appunto tra personale sordo e personale udente e eh, quali sono state poi le soluzioni anche se vogliamo in corso d'opera. Io vorrei raccontare un paio di cosette. Da quando abbiamo anche aperto tre. questo ristorante, cercavamo il personale udente e molti udenti si rifiutavano di lavorare insieme ai tuoi. E per fortuna qualche udente l'abbiamo trovato. Eh, guarda, l'unica difficoltà è la comunicazione, perché noi torno di comunichiamo in un modo, gli in un altro, però esistono i tordi bilingue come nel mio caso. Eh, quindi l'importante cioè, è la quotidianità. Quindi magari più si stanchiamo, più si conosce, più si adegua alla comunicazione. Sì, ma tu... poi cioè, tu lo sai, no, Che ci accompagna da sempre l'ironia, la satira, no? L'ironia, cioè. Ah. prenderlo a scherzo. Allora, sul discorso proprio della comunicazione, no? Quindi il discorso che il personale è sordo e udente e in cucina, per il momento, sono solamente udenti. Ma sono anche stranieri, C abbiamo solo un italiano, il pasticcere, <ride> gli altri sono egiziani, integrati, che sono 30 anni che sono qui ma che parlano non si sa come. Io signora potere fare è che è. Quindi cioè, sul discorso della comprensione tendono a comprendersi più il sordo con l'egiziano <ride> udente che il sordo con l'italiano udente, no? È un paradosso, no? Eh? divertente ragazzi ah, a parte questo ristorante per le diversità ma anche per le diversità culturali, diversità di razza, la parola razza, sono d'accordo, per tutti, generi, sì, tutti, ma... tutti, colori del, tutti persone in Italia esiste, sì, sì. giusto? Ma non lo so se esiste no. o come. Ma... insomma comunque abbiamo cominciato noi, sì. no? Sì. E vorremmo lanciare un messaggio importante, Sì.